Ciao a tutti ragazzi, benvenuti sul mio canale, benvenuti su Test Drive Unlimited 2. Si tratta di un gioco del 2011, ovviamente è un gioco molto vecchio, molti di voi magari però non l'hanno mai manco visto, io ho giocato il primo test drive al Limited che è ancora più vecchio, era molto figo e tra parentesi dentro la scatola c'era una grandissima mappa in formato cartaceo proprio con la riproduzione di quella che era l'isola dove si giocava. È un open world ma c'è dentro una storia, è molto figo, puoi fare tante cose, puoi comprare delle macchine, puoi fare delle missioni, comprare degli appartamenti, personalizza tutto, fa del tuning, insomma è molto carino è un gioco visto e stravisto ma siccome io il test drive unlimited 2 non l'ho mai giocato e l'anno prossimo esce test drive unlimited solar Crown che spero che eh, ricalchi le ormine di questo ho pensato di po che potremmo portarlo qui sul canale e inizia la storia poi mi dite voi se vi piace l'idea se volete vedere altre puntate insomma scrivetemelo qui nei commenti o fatemelo capire e mi piace perché mi piace solo lo strumento che ci avete per farmi capire se qualche cosa che porto vi piace quindi oggi ci andiamo a iniziare la storia qui su eh, TestDream Unlimited 2 eh, e andremo a vedere quello che sarà il prequel della carriera di Calogero Bottas, quindi il nostro Calogero Bottas prima che diventasse un pilota di Formula 1. Ovviamente la grafica e tutto quanto è eh, quella del gioco dei dieci anni fa, però eh, sostanzialmente non è malaccio, eh. non vi aspettate i mostri, però... Ibiza San Vincent. Scegli il tuo personaggio Ok, qui dobbiamo andare a vedere il nostro Calogero Bottas Presumo che non ci sia un tizio pelato No, però questo non mi piace proprio, c'è una faccia scemo Direi che ci prendiamo questo qui Eccolo qua Con Calogero Bottas ah, Domanda da tizia che ci ha chiamato Parla a Tess Buon compleanno Grazie Che la festa ti piaccia insomma sono arrivato adesso ti ho preparato una piccola sorpresa che dovrebbe farti piacere è uh, un garage ci ha fatto la sorpresa in garage ovviamente è a tema motori tutte queste case che vedete si possono comprare insomma c'è sta tanta roba da fare in questo gioco uh, io ricordo che all'epoca l'avrei voluto prendere poi non l'ho preso il tuo regalo buon compleanno Porca puttina riesco a vedere che macchina è questa qui ah è un cabrio questa è La california forse No, invece no. Ah sì, è California. Ho esitato un po' riguardo al colore. Eh, ma è come mava, brava, era ovvio rossa. E eh, direi di sì, è brava, Ti Tess. Ti piace? Sì, Beh, mi piace. Lo sportello. Ammira gli interni. È tutta tua. Dai, mettiti al volante. Dai, vabbè, ci la ce metto. Mazza, è bello il sound. Ok, quindi presumo in questo gioco siamo un miliardario, che si diciamo, la ville, ci hanno regalato una Ferrari. Saremo ricchi sfondati. E Calogero poi non si so sa perché, però si ritrova a fare il pilota di Formula 1. Non c'è una telecamera un po' più lontana di questa? Questa non è la telecamera. Puoi cambiare visuale in ogni momento. Ah, grazie, vedi? Sembra che mi stava a sentire questa. Ovviamente, ragazzi, vi ripeto, non è che vi dovete aspettare un, uh, un simulatore di guida, però. Sicuramente non c'è sta Nitro, sti effetti scemi Puoi selezionare menu Dei giochi moderni sinceramente che sono un po' Un po' deprimenti, cioè io ovviamente ho Forza Horizon 5 che ce dal Day One, lo sapete c Ho uh, Need for Speed Unbound Che ce l'ho dal Day One e non ho manco portato nessuno dei due sul canale E c'ho The Crew 2 che non è male in realtà però uh quello la storia è un po' così, cioè non c'è una vera storia di fondo. Mentre questo comunque ci dovrebbe avere un copione da seguire. Cosa succede? adesso ma... basta Sve Ma che cazzo bussa? No, ma come svegliati? Ehi, sveglia! Hai visto che ora è? Si può sapere che hai combinato? Oh, sì, ma prima mi regalare a Ferrari e poi rompi perché... i coglioni. Un attimo. Sì? Ciao, papà. Sono ancora in albergo. Sì, è colpa del fattorino. No, la Ferrari non è la nostra, raga, Stavamo a dormire in macchina. Digli che hai licenziato. Mi pare Bene. abbastanza chiaro. Ok, non siamo ricchi, direi occhio. A quanto pare ti piace pilotare dei bolidi. Ho deciso di lasciarti un'ultima possibilità. Portami il più velocemente possibile al Club Sant'Anthony. Se ce la fai ad arrivare in tempo, ti scrivo la più grande corsa mai organizzata. Ok questa soffre ovviamente di disturbi di personalità Vediamo cosa sei Che passa da essere una Iena a, a farmi guida a me a sua Ferrari Comunque Solar Clown è il nome del gioco nuovo che deve uscire Vai! Okay. Portami al club! È facile! Si tratta del puntino rosso sul GPS Mi auguro che tu sappia servirti di un GPS sì, grazie, ancora ci riuscimo. Oggi la Solar Crown, una competizione a cui prendono parte gli otto migliori piloti dell'isola. Ho appena saputo che uno di loro si è ritirato. Uno stupido incidente. Oh, facciamo tre minuti per arrivare lì. perché mi serve un sostegno... Oh, ammazza quanto chiacchiere, ma i respiri sì, con orecchie. Pezzo. Andiamo a gira a destra, ma dove do cazzo sta il freno a mano? No, questo non è il freno a mano. Scusi signora, sto cercando di trovare il freno a mano. Che lei sa dov'è, eh? No, eh. Eccolo, Poi abbiamo trovato il freno a mano John? Un altro paletto Ho appena saputo del tuo braccio Che scalogna Proprio prima della gara Beh, sarà per la prossima volta Oh John, ma non male tesoro tre tesoro braccio, sennò ero licenziato Scusi, con, con sta schifo di macchina Oh, ma non vai di fretta, non rompe eh. Il navigatore fa schifo signora, lo cambi perché eh, ha le, le prossimità decisamente Ehi, sbagliate ho preso solo tre cartelli, sappia che per la media in realtà è andata decisamente bene. Ok, siamo arrivati in tempo, eh, signora. Solar Crown, sta scritto dappertutto, raga, quindi il prossimo capitolo è molto legato a questo. Benvenuti alla prima stagione di Solar Crown. Tra poco vedrete i migliori piloti al mondo affrontarsi, ognuno nella propria specialità. A proposito, il povero John Evans non può partecipare, ma abbiamo trovato chi lo sostituisce. Salve a tutti. Ecco, pazza calò che voce da scemo c'hai. devi ottenere le licenze necessarie. Vai da Todd Bishop. Dirige la scuola di pilotaggio classic. Ti aiuterà. Io ho altro da fare. Ok, quindi tocca pure una piana patente. Forse non ho letto prima. Non hai molta grana. Andiamo a trovare. Tu pare vattene a fanculo, ah, ma che so, a buoni prezzi. Ok, ci dobbiamo andare a comprare una macchina. Ho qui qualcuno in cerca di un buon affare a quattro ruote. Sei nel posto giusto, allora dai un'occhiata in giro. Mi sono appena arrivati dei modelli nuovi. Mo' oh, nuovi, mi pare un po' eccessivo. Insomma, Mustang Fastback. è bella, eh. Se ci clicchi, che succede? Compra, sali in macchina, prova. Ah, vedi che figo, però, eh bella ma non è il mio genere mentre questa qui ecco questa qua è già una bella Lotus Split. Sprite è brutta però dentro eh raga Eh, poi qua c'è il deltone che devi fare 20.000 euro raga io direi di comprassi il deltone Beh, bella eh assistito ho detto sorella sportivo pure esperto ecco Vai. bene vediamo come romba questa macchina e proviamo anche questo FRIM cerca di evitare le auto di fare dei salti e di sgommare Farà aumentare l'indicatore di punti. Prossimo, o aspetti più a lungo per cercare di guadagnare più soldi o depositi i soldi per metterli da parte. Come faccio i saldi secondo lei, così per sapere, eh? Quindi devo passare vicino per fare i punti. Ah, ecco, deposita i soldi adesso. Ecco, pietal del culo perché ho toccata, quindi non deposito proprio niente. Così, eccellente! Eccellente cosa? Non stiamo facendo nulla. Per quanto riguarda il tuo alloggio, non devi preoccuparti, ho una soluzione temporanea. Non è proprio il massimo, ma visto che non hai modo di pagarti un hotel 4 stelle. Tutti simpatici come la sabbia nel costume, questi. La sua destinazione è distante 2 km. Tua destinazione è distante 1 km e mezzo. La sua destinazione è distante 1 km. La sua destinazione è distante 500 Oh, ammazza, si è perduto del navigatore comunque. Oh, casa con piscina, però. Attenzione. No questa è la casa Nel contenuto molto... questa porta dà accesso al guardaroba Ok Media che cazzo è? Ah ti dice il meteo A Ibiza e alle Hawaii Non so perché pure alle Hawaii Magari sembrava questa maglietta da Ma Mazzalo oh, c'è scritto pure lì camicia da valetto Eh, a nudo però mi pare un po' accessito Mi toccato nemmeno la camicia Ah non c'è un negozio scusi Vabbè quindi che cazzo devo fare adesso? Devo andare a prendere i patenti no? Oh meglio il Meyer garage è la casa comunque la sua destinazione è distante un chilometro e mezzo. Oh, questa del navigatore è pesante comunque. eh La sua destinazione è distante 500 metri. Sì, raga, devo trovare una maniera per spegnere il navigatore perché questa veramente non si può sentire. Ti presento Miami Harris. Uh, mi auguro che tu abbia più talento in pista che nella scelta dei vestiti. Ecco, io nella scelta dei cani, magari che è un topo travestito quello. E di abbigliamento. Passa a trovarmi, quando ti avrò battuto, ci vediamo! Tutti simpatici dentro sto gioco, Queste uh, somigliano molto ai patenti del de Gran Turismo Oh, cammina! Scusi, la macchina non va! Eh, martimo male eh, non riesco a accendela Ecco, eh, mo' accelera Vaffanculo, non, non si accendeva la macchina, come facevo a fare la prova? Ok, tocca arriva qui, fa la curva poi tocca arrivare qua giù e frenare nel punto giusto. Olè. ok slalom, dai ma non puoi spiegare lo slalom, andiamo. Ah ma il nostro calogero botta, se si, colazione ste cose. Dai su, queste è le sprit. Porca troia, non ho visto che dovevamo fa' però. è un'altra volta spenta. Oh, ma accennete ste macchine? Vabbè la prima volta mi va a fare fa col motore spento, vedi se ci riesco pure a pedali. Andiamo giù con la discesa, qui c'è una curva a sinistra. Allentiamo un pochettino per non finire l'arberi, questa la macchina fa schifo. Non male che non avevo comprato questa, oh, c'è cioè un sottosterzo, pare un Ducato. Per effettuare dei testa coda o delle curve a gomito, usa il freno a mano. Sì, ma prima del freno dovrei usare il motore, cioè... Ma perché bella allora saprà la macchina... come si accende la macchina? Il secondo tentativo invece mi va ad col motore acceso, niente... Eh... Sarà una congiura delle auto elettriche. Porca puttana cosa è girata. Mamma mia come slitta. Mazza è figo però. È fatta bene. Devi sapere adattare le tue traiettorie in funzione degli altri. Sì sì vabbè. Ok dovremmo riuscire a superare quel tizio. Abbiamo beccato un concessionario. Attenzione European Car. Okay, questa era la nostra delta devo dire che il, la Mustang però non seguita male in realtà eh. meglio da Esprit seguita cioè poi questo bello tutto contento tutte ore congratulazioni fammi sai andare dritto Su questo per a destra ci sono 11 checkpoint secondo checkpoint in arrivo ho tutti contro mano però vabbè l'importante è non beccare i cartelli perché gli stiamo a finire qui ai biza bella eh cante pari che abbiamo cartella l'ho detto io Porca troia, stavolta li abbiamo presi tutti e tre. Abbiamo il semaforo e due cartelli. Uno se lo siamo proprio portato via. Adesso lo piantiamo da qualche altra parte per cambiare la segnaletica di Ibiza Niente, ragazzi. I cartelli sono tutti via. Congratulazioni, senza nessun problema. Eh, abbiamo smontato tutti i cartelli della città e due semafori. Però, vabbè questa licenza ti spalanca le porte della competizione, ora hai accesso a un nuovo campionato. Beh raga, abbiamo preso la patente ok, adesso ci abbiamo da vincere il campionato C4, ma direi che sta cosa la possiamo vedere nel prossimo episodio. Fatemi sapere che ne pensate dell'idea di riportare questo gioco in attesa di Test Drive Unlimited Solar Crown qui sul canale per portare un po' di episodi, vediamo ogni tanto perché comunque sia mi sfizia a giocare a sto gioco. Ditemi la vostra, scrivetemelo qua sotto nei commenti, fatemi sapere che ne pensate a me non resta che ringraziarvi del tempo che Abbiamo passato insieme e come al solito ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti!